utilizzate perché è anche uno degli oggetti più OP. quindi sarà divertente vedere se troveremo qualcuno che, che ce l'ha se lo troviamo ragazzi il video finisce, speriamo, speriamo di no, questa challenge sarà, sarà divertente perché non facevo da un po' appunto sfide così eh, se succede qualcosa il video finisce quindi ragazzi, vediamo di dare del nostro meglio come start non è male, ho ottenuto le armi niente male se devo essere sincero anche se armi così lente sinceramente non le amo però se riesco a gestirmele bene si possono anche utilizzare Io vi ricordo ragazzi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto Altrimenti perderete prossime, tutte le prossime partite che faremo sia su Code sia su Fortnite dato che comunque porto molto questo tipo di format. Invece, se volete, diciamo, delle partite più tranquille, vi ricordo che ogni sera alle 21 siamo in live sul sito di Ola, non qui su YouTube. Vi lascio in descrizione, infatti, nella sezione live streaming, il link dove potete iniziare a seguirmi, perché ogni sera alle 9 siamo in live sia per giocare a COD sia a Fortnite. Detto questo ragazzi, non perdiamo altro tempo e buttiamoci in, nella mischia di questa sfida. Ho provato a iniziare a fare uno sciacallo giusto per ottenere qualche oggettino interessante perché ok, che abbiamo trovato un sacco di armi oro, ma sono tutte armi molto strane, sta un tizio qua fuori che non l'avesse capito. Stava dietro, stava dietro, non me l'aspettavo. Mi ha fottuto un sacco, mi ha fottuto un sacco. Saliamo, saliamo, saliamo, saliamo. Ok, niente meno non so se ti sei accorto ma stavi a morire. Ho paura sinceramente di muovermi da qui, quasi quasi salgo Se ne sarà andato ragazzi, se ne sarà andato perché sono un attimo a facciata e non lo vedevo A meno che non stesse dal tetto qui, ha cambiato zona Diciamoci che comunque noi dobbiamo evitare per quanto possibile di trovare gente con lanciarazzi eh. Anche se di recente devo dire la verità, trovavo molta più gente con il fucile di precisione e l'assalto che con lanciarazzi Un po' si sono calmati però, mai dire mai, perché mi porto solo seccia se continuo a parlare, mi sa. Quindi sto zitto, eh. so, Fa un po' troppo casino, mi sa, eh. Prego? Tutto a posto? Ok. Allora, sono full, almeno per quanto riguarda l'assalto. Questa era l'ultima. Ah. Eh, non è che abbia trovato armi buonissime, raga. Cioè, quelle di prima andavano bene per inizio game, ma ora mi servono cose molto più serie. Venditore, ragazzi, sinceramente direi: Andiamo al negozio. Gente, non so se l'avete visto. Sta su quel tetto. Mi ha visto, mi ha visto, sì. mi ha visto, mi ha visto. Mi ha ammirato subito, bravissimo. Ripeto: Venditore, mi serve quel negozio, ragazzi. Devo prendere le mie armi. Devo lanciare un rifornimento e prendermele assolutamente perché queste armi non vanno bene. Non più. Ah, ah, ah. Questo, questo set non sarebbe male. Anche se, ripeto. Non sono ancora le mie armi, quindi no. Si sta facendo le corazze, sicuro. È entrato lì, è entrato lì, ok. Tranquillamente, noi curiamoci. Speriamo che quel... Si dice... Sta un camion che potrebbe dar fastidio a quel tipo. Stiamo attenti, raga, eh. Quel camion non si è fermato sul tipo, quindi... Non sta pensando a lui Ok, via via Io volevo principalmente prendermi l'apprevigionamento Preso, me ne vado, me ne salgo su sto detto Cadi bene, non cadermi addosso e non ammazzarmi, grazie Gentilissimo Andiamo di M4, facciamoci una partita molto classica Io il lanciarazzi ce l'ho ragazzi, ma Ovviamente il mio lanciarazzi non conta per la sfida Devo trovarlo a un nemico Quindi Ah, un altro lancio di equipaggiamento, dai, che noia. Staffa il giro. Se riesco a colpirlo come si deve. Uh, poverino. <ride> poverino. Mica aveva il lanciarazzi, no, eh. Tutto a posto? Grazie. Risaliamo. Ah, quasi quasi mi prendo l'autorianimazione. Aspettate. Ne approfitto. Grazie. Non sono il più simpatico della lobby Devo ammetterlo Ma non fa niente Allora Io direi scendiamo Prendiamoci anche l'UAB Così siamo pieni di roba E andiamo a fare qualcos'altro Perché stare tutta la partita sul tetto Per quanto potrebbe essere una, una tattica vincente e noioso Uno lì Meglio non sparare finché non abbiamo un paio di colpi sicuri Questo ragazzi il lanciarazzi ce l'aveva però io mi riferivo alla sfida cioè se, se qualcuno ci, ci spara addosso e ce l'ha in quel senso Quindi peccato che non ci abbia sparato ma ok Lo faccio principalmente perché voglio farvi vedere un bel po' di Call of Duty ecco non voglio subito staccare Si è lanciato Dai a posto un altro Questo stavo pure senza scudi poverino distrutto Vabbè GG per noi Mica aveva lanciarazzi Vabbè Abbiamo detto di no La macchina torna La macchina torna Torna e nel lato arrivo. giusto zona sicura mm. riposizionata. La safe sta sulla zona di The Hospital Volendo potremmo andarci Tanto sicuro qualcuno arriva Dai nice, Si fa sempre un giro largo raga Ma che noia Che noia Non passa mai di qua Cavolo Se la scampa sempre di poco, ah, mamma mia. Distrutto. Ok, manco questo ci aveva lanciarazzi. Fortunatamente. Il problema di questo gioco è proprio questo: a parte che vieni shottato subito anche se le curazze, la lasciando sta cosa. Cioè, questo l'ho massacrato. Ma poi. Oh, oh, c'è chi no! È una balestra È una balestra Non è un cecchino Non è un cecchino È una balestra Ok Questo tizio Questo giocava davvero con una balestra Ok come se non fosse successo Derimine niente dai Ha ciecato eh ah, Mi spiace di man Il previgionamento qui e poi provare a tornare agli hospital? Io non so quanto ci convenga Però proviamo dai Una cosa molto veloce Dov'è il mio M4? Ok via Ci prendiamo gli scudi E torniamo lì Proviamo a vendicarci Anche se quel mm -hmm. Grazie mm, Molto gentile Ok so dov'è il simpaticone sta andando via, lo vedo, lo vedo. È entrato in questo palazzo. Sì, sì, sì, sta salendo. Si è da solo Raga fortunatamente nessuno ci sta ancora sparando con un lanciarazzi Per ora la sfida è ancora possibile La situazione si sta facendo sempre più complicata Infatti siamo in realtà con la safe alle spalle e senza troppi scudi Io direi di aspettare che ci arrivi addosso la tempesta e poi di muoverci Credo sia la cosa più intelligente da fare Intanto mi faccio un giro per essere sicuro che non avremo nemici alle spalle Almeno per quanto è possibile eh, Per esempio ho già lontananza, tanto spari Dove? Vabbè qua, train station Direi che difficilmente potremo trovare qualcuno ancora in safe però Andiamo sempre una buona occhiata, eh. Non si sa mai. Il sensore mi dice nessuno. No, c'è gente, c'è gente, c'è gente. Non è vero, c'è gente. E sta là. Lancia razzi! No! Ce l'aveva, ragazzi, ce l'aveva!